Ciao a tutti, oggi prepareremo la bibita per intensificare la bronzatura. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti circa. Gli ingredienti sono carote tagliate a pezzetti con la buccia, melone cantalupo tagliato a pezzetti, albicocche tagliate a pezzetti, pesche con la buccia tagliate a pezzetti e acqua molto fredda. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote. il melone, le pesche e le albicocche. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi. A velocità da 6 fino ad arrivare a 10. Rioniamo sul fondo del boccale. Richiudiamo nuovamente con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per altri 20 secondi a velocità 10. Freniamo di nuovo sul fondo del boccale, recuperiamo anche quello che c'è sul coperchio. vedere la consistenza adesso aggiungiamo l'acqua che deve essere molto fredda chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 10 La bibita è pronta, adesso la filtreremo con un colino a maglie strette e andremo a servirla subito. Bibita per intensificare l'abbronzatura, potete dolcificarla secondo il vostro gusto, si conserva in frigo per uno o due giorni. Grazie e alla prossima ricetta.